Ciao a tutti. In questo video, spero sia verissimo, parlerò di eh, come determinare un identificativo univoco all'interno di una tabella in cui nessuno dei campi presenti nella tabella, come si vede qua, è un identificativo. Però ci si accorge che eh, la concorrenza concatenazione di due di questi campi, come in questo caso il foglio e il numero, se noi concateniamo questi due, come ho fatto qua, il relativo campo diventa un campo univoco. E allora vediamo come realizzare questa concatenazione e naturalmente lo faremo in modo tale che questo campo sia dinamico dinamico cosa intendo intendo che se io modifico uno di questi due valori o entrambi oppure aggiungo un altro record questo identificativo si aggiorna in automatico per fare questo passo basta utilizzare i cosiddetti campi virtuali allora vediamo come si procede allora in questo caso siamo in una tabella qualsiasi andiamo su Usate. Andiamo sul calcolatore di campi, naturalmente ci conviene portarlo in editing, andiamo nel calcolatore di campi, vedete qua, crea un campo virtuale, e qua, identificativo, naturalmente in questo caso lo posso scrivere identificativo che sono più di 10 caratteri solo perché questa è una tabella che appartiene a un database, altrimenti non più di 10. Allora, questo qua ehm, testo e quindi qua non devo fare altro che concatenare questi due, foglio e numero, come ho fatto qua. Quindi per concatenarle vado su campi e prendo il foglio, ci clicco due volte c'è foglio. Poi naturalmente qua posso aggiungere, eh, posso concatenarlo come voglio. Per esempio in questo caso faccio comparire un trattino basso, quindi il doppio pipe serve per concatenare. E Poi qua posso aggiungere, no, non posso, aggiungo il numero, vedete qua c'è l'anteprima. Posso farlo così, oppure posso fare in un altro modo utilizzando la, direttamente la funzione concatena, concat, dovrebbe sconcat, concat, eccolo qua, si trova tra le funzioni stringa, concat, la eh, il concat qua c'è la sintassi, quindi stringa 1, stringa 2, eccetera, eccetera, quindi qua vado a mettere il primo campo, che in questo caso è il foglio, metto una semplice virgola e aggiungo eh, qua il separatore, naturalmente se voglio, oh, trattino basso, metto tra... Um, tra singole apici, questo, trattino basso e poi aggiungo il numero e poi chiudo la parentesi, come vedete qua va la stessa cosa qua se non volessi trattino basso, non volessi eh, un altro simbolo, non so, il meno farei così, è un campo virtuale, testo eccetera eccetera, faccio ok come vedete qua, ho creato l'identificativo, come vedete è uguale a questo Naturalmente, se io modificassi uno qualsiasi, non so, questo foglio, questo numero, questo qua si aggiorna in automatico. Molto semplice e lineare. Ciao e alla prossima!